Io ho 30 anni, sono un percettore di reddito, sono idoneo rispetto al concorso ordinario scuola. Il problema è che non soltanto gli idonei, ma anche molti vincitori non sono entrati, proprio perché in realtà le assunzioni erano veramente poche. Il reddito di cittadinanza è stata una possibilità eh, di eh, quantomeno sopravvivere. Sembra che dipenda soltanto da noi. Se non siamo abbienti, se non lavoriamo, il problema è che dipende innanzitutto dalle aziende, dal mercato del lavoro che c'è in Italia, dai mancati investimenti, dalla massa politica. di posti di lavoro che avrebbero dovuto far sì... Eh, che i percettori si mettessero nel mercato del lavoro. Non c'era, il lavoro non si crea magicamente nei centri per l'impiego, i navigator non erano in grado di fare offerte di lavoro e nel mio caso non sono proprio arrivate dal centro per l'impiego. Diciamo che i percettori sono lasciati anche alla loro iniziativa di trovare magari un lavoro buono col quale sostituire il reddito, ma è una situazione minoritaria. Scaricare qualsiasi colpa eh, della situazione sociale, economica, politica, Uh, sui disoccupati, sulla gioventù eccetera, è un'operazione criminale, va a cozzare contro quelle che sono le condizioni reali del mondo di lavoro, dei contratti e delle proposte di lavoro che non arrivavano nemmeno al livello che è previsto dal reddito di cittadinanza, una cosa allucinante la strada un'ulteriore precarizzazione del mondo del lavoro al doversi adeguare a uno stipendio bassissimo, adeguare al mobbing e adeguarsi a un lavoro nero di massa perché quello succede già adesso e succederà ancora di più in quello scenario.